C'era questa ricerca interessante di Owen sul dose response effect cioè sulla dose necessaria sul numero di sedute necessarie per vedere un cambiamento significativo in psicoterapia e il ragazzo ha notato che ci sono tre tipi di persone quelli che peggiorano prima di migliorare quelli che hanno un notevole miglioramento all'inizio e poi continuano e quelli che hanno un piccolo ma costante incremento durante tutto l'arco della terapia nel 2008 nel loro libro solcare il mare all'insevuto del cielo Giorgio Nardone e Elisa Barbi anche descrivono tre tipi di cambiamento uno catastrofico cioè da così a così uno geometrico esponenziale che fa proprio una curva che va avanti più velocemente e uno graduale un pezzettino per volta ecco questo ti sono degli esempi per mostrare come due autori, in contesti peraltro molto diversi tra loro, hanno notato delle similarità nel processo di cambiamento, nel modo in cui cambiano le persone. Ecco, anch'io ho notato una cosa simile, anche se in un contesto appunto un po' diverso. Nel mio studio su quali sono le logiche di intervento alla base delle tecniche di terapia breve che mi sono messo ad analizzare, ho notato che tutta una serie di tecniche vengono utilizzate appunto per produrre dei piccoli cambiamenti graduali ed è la logica che appunto ho chiamato logica dei piccoli passi o delle piccole violazioni. C'è cioè, questo caso di quest'uomo che venne da me per um, un problema di amaxofobia, nello specifico la paura di guidare l'automobile e con lui utilizzai proprio la logica dei piccoli passi, cioè lo riportai ad avere confidenza con l'automobile facendogli fare un po' di piccole cose per volta, all'inizio solo entrare nell'automobile, poi entrare e accenderla, poi entrare e accenderla e portarla fuori dal garage, poi portarla soltanto in giro per il palazzo, poi per il quartiere, poi per la città. e vedi dicendo logica è semplice in realtà e mi pare anche che è condivisa da tanti approcci si tratta semplicemente del fatto di uh, tecnico interventi che fanno fare dei piccoli passi alla persona per portare a un cambiamento un pezzetto alla volta se hai visto il video della scorsa settimana hai un esempio su un caso clinico come la, la depressione in quel caso io chiesi ai familiari di mettere in atto dei piccoli boicottaggi delle piccole violazioni a dei loro comportamenti un pezzetto alla volta si è andata a un cambiamento che poi in quel caso ci permise di portare la ragazza all'interno della, della seduta e di lavorare direttamente con lei ecco poi come si vede il cambiamento non necessariamente coincide sempre con la fine della terapia magari coincide con una nuova fase in cui metterai in atto delle nuove tecniche, delle nuove logiche il succo comunque è che si utilizzano degli interventi che ti permettono di gradualmente andare a cambiare gli atteggiamenti le percezioni, i comportamenti della persona e via dicendo ci sono due famosi casi di Milton Erickson in cui lui utilizza proprio questa tecnica Milton Erickson l'ha utilizzato di continuo. Uno era quello della donna a cui lui insegnava a leggere e scrivere, proprio gradualmente andando a insegnargli prima a fare dei segnetti, poi a comporli insieme in lettere, poi a metterli insieme in parole, poi in frasi e via dicendo. E l'altro che se non mi ricordo male è descritto in terapie non comuni dove c'era, se ricordo bene, questo, eh, questo senza tetto che andava da, da Milton Erickson e Milton Erickson lo aiutava a ricostruirsi completamente. La vita addirittura eh, questa persona alla fine eh, si iscriverà all'università e si trova un lavoro in pratica una logica che si può seguire nel progettare un intervento è quello di seguire appunto dei piccoli passi che vadano o a costruire qualcosa o a decostruire qualcos'altro se ci pensi poi non è così strano eh, perché um, fa parte di uno dei modi in cui funziona l'apprendimento quindi è qualcosa che già fa parte del nostro modo di, di funzionare e non è raro che poi queste situazioni si trasformino in dei veri e propri cambiamenti significativi insomma volendo riassumere la logica è che in alcune situazioni puoi indicare alla persona di iniziare a fare un un piccolo passo a cui seguirà poi un altro piccolo passo e poi un altro ancora e poi un altro ancora e poi un altro ancora